Eccolo! Eccolo Io sono barbuto ma non ho la barba E barbuto è anche sempre piaciuto Benvenuti in questo nuovo video Se mi vedete un po' tramortito è perché stanotte ho fatto diretta fino alle 5 del mattino Grazie a tutti quelli che <ride> vengono in diretta anche di notte siete i migliori Nello scorso video che è durato 4 minuti e 20 esatti mm -hmm. Mi avete detto che preferite video lunghi Video di 10 minuti dove comunque faccio tante cose Quindi oggi ho deciso di fare di nuovo un video lungo di 10 minuti dove faccio tante cose Lì come vedete ci sono un sacco di scatoloni ed è tutta la roba che avevo lasciato qui e non avevo ancora portato nella mia casa a Milano Perché io vivo a Milano e questa settimana sono venuto a trovare i miei Quindi guarderemo un po' di robe che ci sono in quelli scatoloni perché sono tutte cose vecchissime di quando ero piccolo Quindi tireremo fuori un po' di ricordi e poi è arrivato il momento di togliere queste treccine La cosa mi spaventa perché mi hanno detto... So che tirando via le trecine avrò dei capelli orribili riccissimi e perderò tanti tanti capelli Questa cosa mi spaventa, questa cosa mi spaventa, non voglio perdere i miei capelli È una delle mie fobie, sicuramente diventerò pelato da grande Con tutte le tinte che faccio e anche perché ho paura Mi raccomando se sei nuovo iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto Perché cercherò di darti il benvenuto mettendo un cuoricino Ora andiamo a vedere un po' cosa c'è dentro questi scatoloni Allora, allora Ragazzi Oh mio Dio ah. Allora My fucking god Sta la telecamera che c'è un botto di controluce Ecco qua Allora qua ci sono... Le scatoloni Vediamo un po' uh, uh. Una mascherina a petacolo Una mascherina a petacolo Questa non è vecchia uh. Una felpa a petacolo Spoiler Cosa? Spoiler Link in bio ovviamente per tutto il merch e le nuove collezioni petacolo Primo commento link in descrizione Allora iniziamo ora seriamente a vedere cosa c'è dentro questi scatoloni Allora qua abbiamo un Nintendo DS con Nintendox. La confezione di Nintendox. Oddio No vabbè Poi ho attaccato l'adesivo delle Wacos Commentate fatemi sapere se anche voi giocavate con Nintendo di DS, io ce l'avevo verde, chissà se va ancora, Vabbè, ovviamente sarà scarico wow, mi sta tornando voglia di giocare ai Pokémon quanti di voi giocavano ai Pokémon da piccole sul Nintendo? Poi, qua abbiamo vari DVD, Pirati dei Caraibi Harry Potter, Jack X per Playstation 2 mamma mia che bello che era questo gioco, poi qua abbiamo ricordi un album fotografico, credo fatto da me, oh mio dio, qua ci sono delle letterine, penso da qualche mia fidanzatina dei tempi no, da una fan, wow, io tengo Tengo tutto, tengo tutto raga Oh mio dio Qua ho tutti i disegni che mi mandavano le mie fan Ce cioè li ho tutti, i primi disegni che mi mandavano anni fa E qua inizia ragazzi l'album delle foto Qua abbiamo un barbuto sempre piaciuto con un mano un pallone Non ve la faccio vedere perché tanto è tutta scura Anche l'album e non c'è neanche una foto Oh mio dio cosa ho appena trovato Questa è una foto con un cantante Non so chi di voi ascoltava i Dari Questo sono io Guardate che capelli Vale come sai vale questo pome cosa fa e quelli là Oh mio Dio Ero super fan Poi vediamo un po' Vediamo un po' eh, Oddio Qua c'è un album Del wrestling Però dentro abbiamo le carte di Yu-Gi-Oh Oh mio Dio Non ci credo Non so quanti di voi Giocavano a Yu-Gi-Oh Però qua c'ho il, ma il mago nero Oh mio Dio Tutte le carte di Yu-Gi-Oh Ne ho tantissime Queste se le rivendo Faccio i peggio soldi eh. Attenzione eh. Attenzione eh. Qua ho il mio quaderno Dei disegni Facevo i disegni Non mi ricordo Come si chiama Questo cartone animato Che facevo in televisione tipo reality show. Se non sbaglio Io disegnavo tutti i personaggi Sto volando altissimo Quanto ero bravo ragazzi Sono uguali Mamma mia Sono uguali raga Che spettacolo Che bello vedere tutte le vecchie cose Qua ho delle fotografie stampate Se non mi metti a fuoco ti meno Quando a Milano c'era Abercrombie Non so se lo fanno ancora Tu potevi fare le foto con le modelle E te le stampavano Tipo Polaroid Vedete io aspettavo che cambiava la modella Per farci la foto Questa qua non è tanto carina Questa invece sì, Molto bella eh. Oh mio dio Qua invece ho le carte dei Pokémon. Attenzione Attenzione anche queste qua se le rivendo faccio i soldoni eh Mamma mia ne ho tantissime Mamma mia Io giocavo un botto alle carte Yu-Gi-Oh! Magic Pokémon, tutte le collezionavo poi qua ho varie cose a cui ho partecipato nei primi anni della mia carriera, su youtube c'ho games week, questo non mi ricordo di dove sia, tengo qualsiasi cosa avete presente quando voi avete un botto di robe vecchie che finiscono in cantino comunque negli scatoloni, che non usate più, però dite vabbè però non mi va di buttarli perché sicuramente mi serviranno a qualcosa cioè comunque ci siete legati per tantissimi ricordi no, finisco l'ipone li vedi per anni e poi quando li vedi dici oddio, va bene, altre cose sono tutti i cd e robe magari se, se vi piace posso farci un video dedicato perché ho tantissima roba ora andiamo a togliere le trecine No, aspettate questa ve la devo far vedere raga The Last of Us questo è il mio gioco preferito per playstation ho tenuto la scatola mamma mia ero super patito e qua ho la scatola della prima fotocamera che ho usato per registrare video su youtube questa è stata la mia prima fotocamera madonna quanta roba tantissima roba raga ok è arrivato il momento di togliere le trecine spero di non perdere troppo i capelli allora, ora uh, leghiamo. Oddio, le tolgo perché sta iniziando a farmi malissimo. Raga, poi non, non riesco più a pettinarle. Cioè, guardate, qualche roba. Vabbè, allora, ragazzi, ormai queste trecine hanno vita propria. Iniziamo. Uh, ah, che male che dolore! Ecco, vedo già i capelli rimanermi in mano. Ho oh, tolto le trecine ma rimangono comunque legate. Incredibile. Ah, oddio, sto perdendo tantissimi capelli. Raga, uh, ah, che male che dolore. Non so se si faccia così. Uh, ah. oddio, aia. Raga, non riesco. Questa è gigantesca. Ah. Vi piace vedermi soffrire in questo modo? Ok. Quante ne mancano ancora, raga? Sto sudando <ride> dal dolore. Ah. Mio Dio, sto perdendo un botto di capelli, raga. Oh, questo è venuta via subito. Eh. Ma quante ne ho? Oddio. Ci siamo quasi, forse. Non lo so. Eh. No, ce n'è ancora. Il brutto verrà quando dovrò pettinarmeli. Ok. Ne ho ancora tantissime. Eh. eh. Io voglio tutti i commenti che ho scritto. A un certo punto, Barbuto dice... Eh. C'è del video in questo... Uh. <ride> uh, uh. Ok, dovrei aver finito A meno che non ce ne sia qualcuno ancora qua dietro Che sono quelle che se ne vengono più facilmente No, ho finito Ok, ora andiamo a pettinarci e vediamo quanti capelli ho perso Ok, mi sto guardando ora allo specchio e sono davvero imbarazzante con questi capelli Ok, la spazzola ce l'abbiamo Diamo via alla tortura Ah, aia, aia, aia, aia sto oh, malissimo, aia, aia Oddio, oh mio Dio Ah, cazzo, qua ce n'è ancora una Mia, che dolore, raga, che dolore Forse ne devo prendere uno più piccolo Aspetta, questo tipo Ah! Oh mio dio sto soffrendo tantissimo raga Madonna raga sto perdendo tantissimi capelli Forse devo bagnarli un po' Non farò più le treccine in vita mia Cheat Come quando ho detto non mi tingerò più i capelli poi Che dolore Che dolore raga non potete capire Cioè non lo so magari vi siete fatti le treccine anche voi Però non so se le sto togliendo nel modo giusto Sembra che ho appena preso una scossa raga Cavolo non me ne ricordavo neanche così lunghi i capelli Oddio Sembro Frankenstein Ah ah ah Ah incastrata Ok Ragazzi questo sono io dopo le treccine Forse era meglio prima Guardate se faccio così Cioè i capelli decisamente da matto Ora vi faccio vedere i pettini Allora questo è uno Vediamo se metta fuoco Non si vedono Qua come potete vedere ci sono capelli ovunque Non so se riuscite a vedere ma è... Guardate è pieno, è pieno di capelli è pieno zeppo di capelli, raga. Guardate questo, questo si vede di più. Guardate, cioè i capelli che scendono addirittura sul pettine. Ne ho persi tantissimi. Dato che sul pettine non si vedevano Scusate che spengo la voce così si vedono ancora di più Li ho tolti anche per pulire il pettine Perché era una roba orrenda Raga guardate quanti cavolo di capelli ho perso Diventerò calvo probabilmente Bene raga me li sono legati perché erano davvero Imbarazzanti Ne ho persi tantissimi non dovevo farlo Cioè non è che non dovevo togliermi le treccine Non dovevo proprio farmene Forse ho sbagliato il modo in cui me le sono tolte Però è risaputo che quando ti fai le treccine Poi perdi i capelli Ok bene Quindi spero che il video di oggi vi sia è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate fatemi sapere il vostro parere rispondete a tutte le domande che vi ho fatto durante il video noi ci vediamo con un prossimo video venerdì perché ogni mercoledì ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 qua sul mio canale esce un nuovo video ciao belli e eh?